non avendo l'opportunità di eh, pubblicizzarla conto con chi la, la veda che diciamo chiami altre persone però faccio questa live al volo perché sto editando nel computer video che vendrà pesantissimo e infatti il computer si è bloccato cioè sta editando il video ma non riesco a fare null'altro poi da quando windows 11 si è attualizzato per l'ultima volta ci sono dei problemi eh, non so che attualizzazione si tratta ma è un'attualizzazione critica infatti mi, infatti mi sta dando dei, dei problemi io non so perché ho comprato windows 11 ma ve lo sconsiglio ve lo sconsiglio se potete fare a meno di caricare con di avere scusate un momento qua sto in una in una condizione non mi è venuto in mente di trasmettere con con il portatile e allora diciamo sto con, con questo cellulare ma io non ho non ho un vediamo se c'è qualcuno come si fa a leggere la chat dal cellulare ma io dico eh... ma io dico perché non perfezionano questo aspetto tanto dicono che fanno dei miglioramenti no, non riesco a leggere la chat comunque c'è una persona qua devo non mettere questo perché ho paura che mi scivoli sta sulla tavola da stirare sta ma come fare a leggere per un secondo no, non riesco a leggere la chat c'è una persona collegata ma io dico te google con il denaro che ha ma migliorate il servizio chat nascosta e eh no non la voglio nascondere messaggi principali andino ciao andino come va ho letto qualcosa e eh? perché mi dà un mezzo secondo per leggere Veramente un problema devo avere un tablet un dispositivo secondario un momento che ovvio il problema ecco qua scusate il computer mi si è bloccato sono i belli della live i belli della diretta e per leggere a eh, tutte e tutti voi eh, la per leggere la chat adesso sto accendendo eh, questo cellulare eh, il moto in seconda generazione eh... incredibile cosa devo fare per fare una live col cellulare non riesco a leggere la chat e allora mi devo ecco qua Ecco qua, ciao amico mio, che sì lo so, eh, il cellulare non trasmette la chat, però adesso con il cellulare secondario... Eh, diciamo che... ciao simo ah, ecco siete in due devo correggere ciao carissimi amici ecco qua allora eh, siete in due però crediamo post voi fate le domande adesso posso leggere la chat Siamo... Dopo Correggo, ma adesso mando così perché. so che questa sarà una una live un po strana però vediamo vediamo di fare quello che si può intanto ho perso già sette minuti e ecco qua che ne pensi della vittoria della meloni si blocca sempre si sì, purtroppo c'è dei problemi di wifi e la vittoria delle meloni aveva sconvolto un po di menti tutti a dire adesso cadiamo nell'estrema destra e ritornano i fascisti e forse i supremi algoritmi di youtube non tollerano questi termini per la pubblicità ma, ma insomma già è una live così e soprattutto all'estero a ridire il ritorno dei neofascisti il ritorno di qua il ritorno di là ma chiaramente non è il ritorno di nulla è stato un po come la lega ciao eh, federico Bargiacchi, come stai eh, qua ho dovuto accendere il mio cellulare vecchio perché eh, nel cellulare nuovo non si legge la chat facendo la live eh, sì, solo un flash perché metto il dito mentre il dito non compare la chat allora, se poi trasmetti ai nostri amici e alle nostre amiche che sto in live, eh, sì, sì, giustamente stop fascismo, ma poi perché il fascismo a prescindere da quello eh, che si può pensare, eh, comunque è morto e sepolto nel 45. È stato sconfitto politicamente perché lo stesso gran consiglio fascista ha destituito Benito Mussolini. E poi è morto militarmente perché è stato sconfitto sul campo di battaglia eh, io credo che il fascismo non sia del tutto morto in italia soltanto perché eh, purtroppo abbiamo commesso qualche cosa della quale ci deridono all'estero gli stessi alleati ci deridevano durante la guerra che era fare una badogliata, cioè badoglio fino all'ultimo minuto è stato fedele di mussolini e poi ha fatto il a gabbana tant'è vero che un termine cognato dagli anglo americani è tuba doliet per indicare tradimento e, e ce lo dicono a noi italiani che siamo dei badoglio dei traditori capito e quindi questo non ci fa onore io credo che per mettere un punto a parte per mettere un punto a parte l'italia si sarebbe dovuta ritirare a rendere come ha fatto la Germania e non continuare la guerra dal lato degli alleati perché l'Italia ha perso la seconda guerra mondiale quindi io ritengo sì sì perché eh, molti non lo sanno ma lo ha detto Barbero storico che andava a super quark eh, sì sì eh, ma il totalitarismo l'abbiamo inventato noi italiani anche eh, l'autarchia l'autarchia uh. ehi hey, purtroppo il cagnolino che abbaia <coughs> L'autarchia l'abbiamo inventata noi italiani, l'hanno inventata i fascisti, eh, il totalitarismo anche ed il fascismo. Tanto è vero che Adolf Hitler chiamava a Benito Mussolini il suo maestro. E all'inizio eh, Hitler non piaceva a Mussolini. Tanto è vero che io lo chiamava l'unno il barbaro. Eh, Mussolini era intimo amico di un altro dittatore fascista che è stato niente di meno che Dolphus, il presidente o cancelliere austriaco che è stato ucciso dai nazisti austriaci per far avanzare la connessione l'annessione dell'Austria alla Germania. Quindi vabbè, a parte tutto questo questa digressione storica però il fascismo è una modalità di governo tanto è vero che molti dicono che pure stalin era fascista è una modalità di governo però quello che voglio dire io è che l'italia si sarebbe dovuta rendere e tirare fuori dalla seconda guerra mondiale non continuare a combattere al lato degli alleati perché quello è stato visto non solo dai tedeschi ma anche e soprattutto dagli alleati come un tradimento capito come un tradimento quindi eh, voglio dire voglio dire alla fine chi ce l'ha fatto fare a, a continuare a lottare dal lato degli alleati così non si assume la propria responsabilità storica il fascismo ha perso militarmente politicamente perché Mussolini è stato tradito dai suoi eh, del Gran Consiglio fascista perché si volevano salvare la pelle per non dire altro e è stato tradito Mussolini dal Papa e dal, dal re che lo hanno sfruttato in chiave anticomunista e poi è stato battuto militarmente ed è stato ucciso come traditore quindi il fascismo no, non ritorna più per me. Non ci sono modalità di governo ispirate al fascismo, ma per quanto riguarda ciò che la sì, sì, Benito andava d'accordo anche con Franco, ma hanno fatto sparire i veri diari di Benito Mussolini perché quelli dei diari di Hitler è stato tutta una montatura, ma sono spariti i diari di Benito Mussolini perché Winston Churchill. Stimava Mussolini soprattutto in chiave anticomunista perché cerchi l'ha sempre detto adesso combattiamo Hitler ma il vero problema il vero nemico sarà l'alleato Joseph Stalin quindi in chiave anticomunista eh, cerchi era per appoggiare Franco e Mussolini se Mussolini non si fosse alleato con Hitler probabilmente Hitler avrebbe invaso Italia però avrebbe ricevuto Mussolini l'aiuto dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna dagli alleati È capito se non avesse eh, se non si fosse alleato con Hitler e non avrebbe approvato le leggi razziali tedesche avremmo eh, avuto un Churchill e un Roosevelt alleati di Mussolini contro Hitler Mussolini ha, scel ha scelto Hitler non perché ideologicamente affine o per altre ragioni, ma ha scelto eh, Hitler perché era il più forte in quel momento e senza combattere si stava annettendo territori europei, come ha fatto più o meno Putin in questi ultimi anni, che anche lui è nazionalsocialista, per non dire nazista. Ci sono i nazbolli in Russia. Cercate un po' nazisti andate a vedere che anche la divisione wagner è nazista e poi cioè se si fosse alleato con gli alleati mussolini perché non si è alleato con gli alleati perché quando è finita la prima grande guerra la prima guerra mondiale la grande guerra gli alleati come italia e giappone non hanno ricevuto nulla come risarcimento danni e e allora durante la seconda guerra mondiale eh, i giapponesi e italiani sono andati contro gli alleati per allearsi con l'asse per quello e quindi eh, benito mussolini era all'inizio, stimato da eh, churchill e da dagli americani beh castro scelse di allearsi con l'Urss rendere cuba indipendente dagli usa non penso per totale affinità ideologica ma infatti ma infatti quando andarono al monte eh, i superstiti della de, della barca quella eh, la gramma che è abbreviazione di gran madre di abuela no eh, dissero i superstiti perché fecero lo sbarco eh, da messico no i fratelli castro Che Guevara, e molti furono uccisi andarono al monte e promissero che finché la rivoluzione non sarebbe finita non si sarebbero tagliati la barba quando facevano la guerriglia eh, che ancora non combattevano per il comunismo il socialismo mettevano rosari e cattolici nella canna del fucile e i giornalisti che gli domandavano anche di tutto il mondo c'è Vara si faceva interviste bevendo la Coca-Cola, loro dicevano che non erano comunisti, lo diceva Castro, e questo l'ha raccontato. C'è che in un'intervista dice: Io ascoltavo Castro che diceva: Noi non siamo socialisti, non siamo comunisti, siamo umanisti. E io mi domandavo: ma che cosa vuole dire con umanisti? Forse non lo sapeva neanche lui. E come benito mussolini all'inizio che il fascismo si è formato strada facendo non esistiva prima e anche il nazionalsocialismo hanno preso cose dalla romanità soprattutto il nazionalsocialismo ha preso dal fascismo italiano e il fascismo italiano l'hanno creato gente come gentile d'annunzio prendendo dall'antichità il saluto romano aye aye o la le eh, a noi queste cose qua sono state creazioni strada facendo allora, eh, benito mussolini non, non sapeva quello che stava facendo Loro, lo, di volta in volta crearono la romanità il, il vittorio il fascismo e castro all'inizio era per una statalizzazione per un per statalizzare tutte le imprese e gli americani entrarono in rotta di collisione con castro dicendo noi ti possiamo aiutare nella rivoluzione, ma non statalizzare le imprese private nordamericane. Ti possiamo dare del denaro a te, ma lasciaci guadagnare molto. E invece Castro non volle, volle statalizzare tutto e gli americani iniziarono a tagliare ponti con la incipiente rivoluzione castrista. E allora a quel punto si rivolsero sempre di più all'Unione Sovietica ma all'inizio per esempio a benito mussolini gli domandarono che cos'era il fascismo e lui disse se è necessario saremo anarchici se è necessario saremo repubblicani se è necessario saremo monarchici se è necessario saremo socialisti infatti quando eh, scappò, grazie a che il pilota personale di adolf hitler il pilota dell'albatros lo torse lo torse dalla prigionia del gran sasso che chissà perché lo mandarono in prigione in quella prigione isolata del gran sasso dove c'era una pista d'atterraggio forse per dargli una via di fuga fondò la repubblica sociale di salò benito mussolini quindi l'idea del socialismo o di un'azione sociale non era estranea a molte politiche di molti partiti politici nel mondo, anche in Nord America, socialismo sociale erano termini molto impiegati. Quindi Castro in un primo tempo si disse socialista, ma non si sapeva se era di ispirazione marxista, marziana o comunista. Però stava facendo che statalizzava, che uccideva gli oppositori politici, che faceva purghe interne al partito che si avvicinava sempre più pericolosamente all'unione sovietica e gli stati uniti sciolsero la mano gli messero l'embargo, pensando che così eh, indebolivano il regime comunista e invece eh, il regime comunista si fortificò dicendo ci abbiamo dei nemici esterni che ci isolano eh, se noi diventiamo deboli ci conquistano e così fecero come disse barack obama Fecero gli interessi della rivoluzione comunista proprio isolandoli con l'embargo. Non gli diedero altra scelta che avvicinarsi al blocco dell'est, invece di essere un sistema, diciamo come quello di Tito. Che Tito stava tanto a occidente come a oriente, era tanto alleato degli occidentali come de, del blocco dell'est. L'unico coerente fin dall'inizio fu Franco. Franco riuscì a farla franca lo raccontarono in un documentario testimoni dell'epoca quindi un documentario vecchio perché adesso saranno tutti morti l'unico a farla franca è stato franco per una semplice ragione se l'italia di benito mussolini era arretrata culturalmente perché c'erano molti analfabeti e tecnologicamente infatti si andò in Russia ma con armi e equipaggiamento che come quello che ha Putin adesso vecchio i tedeschi avevano addirittura dei manuali con foto illustrate a colori delle munizioni delle armi e dei mezzi cingolati in Italia ce lo sognavamo ma anche nel resto del mondo avere manuali persino per i proiettili con foto a colori Bene la Spagna di Franco era più arretrata dell'Italia fascista, per cui quando andarono a chiedere ai tedeschi andò franco che andò anche lui in Germania come benito Mussolini, a chiedere di allearsi, eh, dissero che in tutta risposta, eh, in tutta risposta, si diede, si girò verso Franco e gli disse in faccia: cioè, non volevano in Germania un alleato come Franco comunque Franco rimanendo neutrale appoggiò moltissimo i tedeschi non è che gli rimase indifferente infatti molti tedeschi si andarono a rifugiare in Spagna infatti collaborò molto dando persone eh, alla Germania infatti eh, non rispettò l'embargo alla Germania nazista Franco quindi franco fu molto utile al regime di hitler ma non si poteva alleare e visto che non si alleò con la germania nazista né con l'italia fascista non, non fece parte dell'asse perché bene o male strategicamente geopoliticamente l'italia fascista era importante per il terzo reich come lo fu il giappone ma la spagna franchista no perché incluso chi avrebbe invaso degli alleati la spagna per andare in germania nessuno anche se sarebbe stato alleato perché perché innanzitutto gli spagnoli mandarono dei legionari ma furono volontari in russia e in, in altre parti d'europa nelle vaffe nss come de grelle per la francia c'era poi uno spagnolo che mi sono scordato il nome ma gli alleati, se invadevano la Spagna per arrivare alla Francia occupata o alla Germania, dovevano fare il valico, l'attraversamento dei Pirenei e non conveniva, era uno sforzo inutile. Infatti hanno fatto lo sbarco in Normandia, avrebbero pure fatto lo sbarco dal Mediterraneo della Francia, eh, dalla Lingua Doc, però fare lo sbarco in Spagna per arrivare in Germania era completamente inutile. Ciao, ciao, trash anarchico Pasquale Gruelico, salve come stai? Sto benissimo. Sto facendo la live con cellulare siccome non posso leggere la chat, allora sto leggendo da questo mio altro cellulare perché con il computer ho editato un video che uscirà in premier questo sabato. Ma è un video di due ore. E siccome che il computer ogni tanto si inceppa, grazie Windows 11, grazie Microsoft, alla tua attualizzazione ultima, non so il cursore funziona, ma ha dei problemi con l'USB perché non posso fare clic da nessuna parte, allora devo riniziare il computer. L'ho fatto due o tre volte, ma così si stoppava l'edizione del video, che ci ha messo più di un'ora e 30 minuti. Quindi guardatevelo perché sono tutte cose che io carico in un'altra piattaforma che peraltro ha lasciato di funzionare bene è una piattaforma molto seguita in america latina e che prometteva dei pingui guadagni e allora io ho iniziato a fare dei video parlando in spagnolo se non vi potete perdere quei video che ho fatto in quella piattaforma che riguardano soltanto le attualizzazioni della piattaforma tutte le volte che ho superato un record facendo video lì questo sabato alle 18 uscirà la mia premier. adesso continuo a rispondere federico bargiacchi il battaglione a sul esatto non mi ricordo chi era il più importante la storia moderna è molto bella specialmente il periodo dei totalitarismi concordo con te caro trash anarchico Pasquale gruelico allora come dicevo prima il fascismo non tornerà perché è morto sui campi di battaglia perché è stato destituito dal proprio gran consiglio fascista perché la repubblica sociale di salò ha perso ma il ritorno del, dell'estrema destra più che del fascismo perché si può parlare di un'estrema destra eh, moderna non è il ritorno del fascismo e ritorno di altro non ci può essere al giorno d'oggi un totalitarismo e poi non ci scordiamo che ha vinto il polo centrodestra perché dentro c'è salvini che ha cambiato di idea e di orientamento moltissime volte e poi c'è il grande silvio berlusconi che ha vinto con l'otto per cento non si sa come ma ancora quella vecchia cariatide continua a, a vincere con l'otto per cento quindi i, i miei complimenti anche all'avvocato francesco cattania che fa dei bellissimi video in youtube e che mi sembra si è presentato non so se con Forza Italia alle regionali, comunque va da sé che in un altro video. Io voglio parlare come alla fine degli anni 80 abbia chiamato alla Mediaset perché nella Mediaset set chiedevano di, eh, alle persone di presentare delle idee per eh, fare dei programmi televisivi. Io ho chiamato perché volevo proporre di fare dei programmi televisivi che avessero a che fare che avessero a che fare un attimino con le religioni nel mondo in quel momento mi interessavo molto di antropologia di etnologia e se bloccata la live che è successo ah no sempre che tocco qualcosa Ecco, ho voluto mettere qua a cambiare un po' di inquadratura perché si vedesse anche la luna. Poi, un'altra volta, metterò un quadretto qua dietro perché devo vedere che con il riflesso del vetro non si vede nulla. No? Non si vede nulla. Ah, ecco, eh, bollicine. Volevo mettere bollicine. ecco che è tanto carino mettere bollicine ma come tocco lo schermo se rovina allora le bollicine eh, già stiamo al minuto 29 dicevo io non credo che si possa parlare di un totalitarismo di di destra perché c'è la giorgia meloni che lei ha dei discorsi di destra vi ricordate che la voglia di secessione che ci aveva umberto bossi che sembrava che realmente sarebbe venuta la guerra civile in italia vi ricordate come diceva sempre secessione secessione sembrava il, gener il generale lì della confederazione americana ci aveva secessione secessione secessione in bocca sempre non è successo nulla anzi andavano a roma andavano al parlamento perché non si sono rifiutati di sedere nei seggi del parlamento prendevano i soldi per andare eh, tanto nella camera dei deputati come al senato quelli della lega e ecco, lui è diventato senatore a vita umberto bossi e poi dicevano roma ladrona roma ladrona roma ladrona e eh? umberto bossi poverino che gli è venuto quel male e che ha fatto ha, si è ristrutturato lattico prima ancora che lo facesse il cardinal bertone spendendo 300 mila euro mi sembra o un milione e mezzo della lega e anche dello stato ma come umberto bossi non dicevi roma ladrona roma ladrona poi c'è stato il magna magna e poi non so se in quel periodo c'è stato anche il cardinal Bertone che ha ristrutturato l'attico con il denaro delle donazioni fatte al bambino Gesù per i bambini poveri dell'ospedale bambino Gesù. Lui ha speso 300, qui 300.000 euro ristrutturando un attico di un edificio storico che magari andava bene così l'attico, ma chi ci doveva ricevere? Lui dice capi di Stato. Ma va bene insomma ma allora perché non, non spendiamo qualche miliardo di euro ristrutturando il parlamento italiano eccetera eccetera allora come vedete tutti i partiti politici italiani una volta che arrivano al governo una volta che arrivano al potere eh, cambiano che stato del movimento eh, sociale italiano ha fatto rinascere il fascismo no ha appoggiato la democrazia cristiana che è stato eh, per esempio del movimento 5 stelle che all'inizio prendevano persone quasi dalla strada dal web eh, io ho fatto a tono ironico dei video candidandomi per il movimento 5 stelle qui in youtube ma che è stato del movimento 5 stelle che poi alla fine alla fine già espellevano tutti quei volontari che entravano anche gratis nel movimento e hanno iniziato a prendere professionisti come la Raggi. Ma la Raggi dove ha studiato? Dove ha fatto tirocinio di avvocata? Nello studio dell'avvocato di Silvio Berlusconi che è diventato senatore. Previti. Eh, voglio dire, eh, il Movimento 5 Stelle è passato a essere il movimento di quelli che del dentista del farmacista del neturbino eh, del posteggiatore de, de, dello studente universitario che si videocandidavano a essere il movimento dei professionisti della politica incluso della vecchia politica molti adesso del movimento 5 stelle sono i riciclati dalla democrazia cristiana dal udc di casini dal eh, dal polo di destra, dal polo di, di, di centrodestra, dal polo di centrosinistra, dal Forza Italia, eh, dalla Quercia, dalla Margherita, dall'Ulivo e poi oltretutto quando escono dal Movimento 5 Stelle diventano indipendenti, ma sempre con il simbolo con lo scudo del Movimento 5 Stelle. Quindi la storia dei partiti politici si ripete. Adesso io conto con che eh, si è presentata sotto certe vesti addirittura dicendo che stava con la russia e contro l'ucraina fuori dall'europa fuori dall'euro e fuori dalla nato quello che diceva giorgia meloni ma io conto che farà come gli altri partiti come il movimento 5 stelle come la lega come eh, forza italia come il movimento sociale italiano come alleanza nazionale come sempre stato in italia i Partiti di sinistra e di centrosinistra come l'UDC, adesso la Meloni ha dichiarato sempre nell'Unione Europea, sempre a fianco della NATO, dentro l'euro come avevano dichiarato a suo tempo quelli del Movimento 5 Stelle e aiutando sempre la vittima, l'Ucraina. Quindi è un movimento a 180 gradi. Io già il secondo e il terzo giorno che ha vinto la Meloni. E la coalizione di centrodestra della meloni berlusconi e salvini che salvini ha cambiato molte volte di postura comunque guardate nel 2014 o prima chi dei politici italiani non si è scattato una selfie con putin anzi andavano delegazioni di politici italiani perché facevano dei charter in russia dei voli gruppali e andavano a farsi la foto insieme quelli di destra e di sinistra laici e cattolici e adesso la, la base che ha votato meloni perché hanno votato soprattutto meloni più che berlusconi e salvini dicono la meloni ci ha tradito la meloni è diventata moderata la meloni sembra di sinistra sta appoggiando gli ucraini perché la destra è frazionata eh, forza nuova o nuovo ordine e eh, casa pound sono divisi tra loro chi appoggia l'ucraina e chi appoggia putin chi è filonato e chi è eh, dalla parte della russia e voglio dire in fondo a me per gino per gino dispiace dopo essersi dimesso fu lui eh, lui fa un lavoro di in gran lunga più di nicchia ah, grazie Gigino, ma chi è Gigino? Scusa, Gigino, chi è Gigino? Non l'ho mai sentito, scusa la mia ignoranza, me lo potresti scrivere perché non so da qualche momento, magari interrompo la chat, la live. Gigino, dopo essersi dimesso, lui fa un lavoro di gran lunga più di nicchia. Ma chi è Gigino? se non fa in tempo a rispondermi ah sì luigi di maio e perché luigi di maio non era d'accordo con tutto questo volta gabbana infatti lui si è dimesso proprio quando passò da essere un movimento nazionale popolare il movimento 5 stelle magari con delle politiche socialiste a essere un movimento di professionisti e lui si è dimesso lì non si doveva dimettere dove lottare fino in fondo fino a essere marginato dentro il partito e doversene uscire e invece lui si è dimesso bene adesso vi devo lasciare è stato un piacere avervi qua ho potuto fare una live di 38 minuti vi ringrazio di avermi seguito arrivederci Tchau.